ciao a tutti è un piacere essere qui con voi eh, per chi non mi conosce io sono rossella pani io sono una maestra di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo michele e mi trovo qui con diletta che ha partecipato al percorso di due mesi per imparare a connettersi con queste frequenze e lavorare con esse interagire con esse eh, diciamo abbiamo fatto due mesi intensi siamo partiti da un livello elementare fino a un livello massimo di consapevolezza. Quindi Diletta adesso ci eh, racconta un po' com'è stata questa esperienza. Ciao Diletta! Ciao Rossella! <ride> allora, come è, com è andata? Dimmi un po'. Allora, eh, sicuramente molto, è stato molto positivo e anche ho scoperto qualcosa su di me. Posso proprio dire qualcosa su di me. Uh, perché ho sempre pensato di, di avere un qualcosina, mettiamolo così e um, hai portato uh, con i tuoi insegnamenti alla luce qualcosa che era dormiente in me Bene. <ride> e quindi uh, mi ha fatto molto piacere ma soprattutto sono stata richiamata tantissimo da te proprio perché lavori con l'arcangelo Michele perché io fin da piccola, eh, non, cioè, non so perché, io sono religiosa, credo in Gesù, nella Madonna, però quando mi si parla dell'Arcangelo Michele o degli angeli, io, cioè, io spalanco il cuore e gli occhi, e ho un richiamo fortissimo. Che bello, sì. bene. E quindi... Bene. E sì, quindi sì. Eh, e ho quindi, e quindi hai, sentito hai avuto esperienza di sentire, di percepire la presenza dell'arcangelo Michele? No, no, io ho proprio una protezione totale e oltretutto eh, grazie soprattutto alle preghiere che mi è passato e soprattutto alla preghiera per eh, portare facilitazione nella guarigione nelle persone, devo essere sincera, mi hai anche hai aiutato, aiutato tantissimo perché ho avuto una protezione fortissima. Perché tu sai cos'è successo certo. oh, quando ho trattato una persona, certo. e quindi io... però lo possiamo anche dire semplicemente. Se vuoi lo spiego io in parole semplici, eh, perché, allora sì. Diletta ha facilitato. Lei è già ma maestra, adesso è Master Reiki. Se non sbaglio, giusto? No, non Diletta? sono master, ho preso il ah, ma... di livello. Ah, va bene, però sei se nella strada, praticamente. Sì. Lei comunque praticava il suo uh, reiki, e lei prima del Reiki ha, ha usato le preghiere di protezione. Dell'arcangelo Michele, giusto? Sì. È arrivata questa signora che molto probabilmente era una persona, un'intermediaria, una medium, sì. e praticamente non era accompagnata da presenze molto positive, però, di letta è riuscita a gestire la situazione grazie alle preghiere, grazie alla protezione dell'Arcangelo Michele, giusto? Giusto, giusto, assolutamente sì. Eh, lei vedeva tanta luce in me e aveva tanto fastidio di me, proprio tanto, era molto arrabbiata perché vedeva come se le passasse fasci di luce addosso. E, e quindi grazie a Dio io con, la, con le tue preghiere. Con la protezione dell'Arcangelo Michele. Quindi tu ora hai imparato quindi questa protezione, cosa ne pensi dell'importanza della protezione diletta? Perché non tutti la praticano. E invece a me mancava perché io sempre ho uh, cercato un qualcosa praticamente per proteggermi, per proteggermi. Io ho proprio una cosa innata in me che qualsiasi cosa faccio io pregavo l'angioletto e tu invece mi hai passato proprio una preghiera, proprio uno scudo potentissimo grazie all'Arcangelo Michele e con il suo esercito. <ride> Quindi io mi sento protetta, ho piena fiducia piena fiducia in questa preghiera perché proprio è il nostro scudo di luce assolutamente certo. ascolta cara Diletta, che esperienze hai avuto tu nel trasmettere le frequenze nel riceverle tu avevi sempre delle esperienze molto particolari sì. dimmi un po' sì. se ce ne allora, vuoi raccontare qualcuna certo uh, allora nel ricevere uh, comunque ho sempre sentito come qualcosa che mi arrivava proprio in maniera proprio Preponderante, cioè proprio come onde che mi entravano con forza potenza e arrivavano anche eh, colori io tanto con i colori subito appena eh, facilitavano su di me una guarigione arrivavano i colori poi ovviamente sentivo che saliva dalla pianta dei piedi eh, energia dalle mani, a volte dalla schiena, come praticamente si svegliasse la Kundalini sì. e, e proprio pizzicori, calore e quando terminava la facilitazione della guarigione, poi dal caldo un freddo tremendo proprio cambi uh, di temperatura certo, certo però tu mi hai ero... anche detto una volta sì. che ti sei sentita molto radicata la terra e, In infatti fatto. volevo dirti eh? che soprattutto quando anche tu mi hai fatto una guarigione mi hai facilitato una guarigione praticamente mi sentivo risucchiata dalla terra proprio radicata non riuscivo a muovermi ero cementata però sicura, mi sentivo sicura, molto serena, ma non mi potevo muovere, sentivo proprio <ride> una potenza. <ride> sì, sì, È una cosa molto particolare perché molto sì. mo quando si lavora con le energie in generale... Se non c'è la protezione, si può, una persona si può sradicare. Invece questo lavoro è un lavoro che tende a, anche se si hanno esperienze spirituali un po' trascendentali, eh, comunque assolutamente c'è la protezione e c'è il radicamento. E, la cosa molto bella, è, perché io sono molto mentale anche, sì. e, e quindi posso anche viaggiare sì. con i miei pensieri, il qui e ora riuscivo a vivere. Bello. Sì, che insomma non è facilissimo. Assolutamente, per una pena come me. <ride> e no no, il qui e ora mi ha insegnato anche questo. Quindi tu puoi praticare l'autoguarigione anche durante sì. la meditazione per entrare in quello spazio del presente, eh. che non è poco. Eh esatto bene, bene. ascolta una domanda eh, scusa io ero convinta che tu fossi master reiki però hai, hai fatto il terzo livello reiki sì. giusto sì. ok quindi sei già in un livello avanzato posso eh. permettermi di chiederti sì. che differenza c'è eh, come eh, come usi le due cose raccontaci un po perché I è giusto idea. sentirlo dire da una persona che conosce altre modalità di guarigione no allora, io pratico comunque entrambe, uh, però devo essere sincera, anche quando pratico il Reiki, non è più solo Reiki. Proprio noto che ho un'integrazione totale con i tuoi insegnamenti e quelli dell'Arcangelo Michele, perché innanzitutto io non mi tolgo assolutamente la preghiera, esatto. a volte le mani noto che la tecnica del reiki sei anche tu, che l'imposizione della mano deve essere ferma sì. e io non riesco più a star ferma. Ma no, so, Ti una... piace essere libera? Ballano, brava, ballano ma, e questo non lo dico io, ma chi è sotto di me, che si affida a me, che sentono una potenza diversa. Sì, Addirittura, sì. devo essere sincera, da quando io oh, ho iniziato il corso con te, oh, loro, quando io le facilito anche con Reiki la guarigione, loro hanno delle immagini, loro hanno delle immagini, sì, delle, delle immagini. visioni e, e me le riportano o anche loro hanno delle sensazioni particolari. Delle esperienze diverse. Sì. E però ho voluto anche con una uh, ragazza fare sia uno che l'altro, infatti con questa ragazza Lina, da ieri la sto trattando proprio solo, solo uh, con le alte frequenze, con ciò che insomma mi hai insegnato tu sì. e l'arcangelo Michele, e ieri è rimasta basita. Neanche ho finito il trattamento, lei ha avuto la necessità di chiamarmi perché era sconvolta perché ha detto che a volte sembrava che sentisse i miei pensieri, mi ha chiesto, uh, mi, no, mi ha descritto come io muovevo le mani su di lei cosa facevo e sono anch'io rimasta basita perché tutto che lei ha riportato, le <ride> ha oh, sentite sì, e oggi, infatti per quello mi ha colpito la tua domanda sul radicamento, Oggi uh, ho rifacilitato su Lina uh, la guarigione con le alte frequenze. Mi ha chiamato uh, dicendo: Non è possibile. La sensazione è totalmente diversa da quella che ho provato ieri. Oggi è come se qualcosa mi cementasse sul letto. Io non riuscivo a muovermi, avevo una pesantezza tremenda. Vedevo delle immagini, però di letta, uh -huh. e, di persone. E ha detto che per 20 minuti non riusciva a muoversi. Certo, cioè, le, le esperienze sono diverse e variano, ma anche tanti, queste tanti, lei, fasci fasci tanti, tanti, fasci tanti fasci di luce. Tanti, tanti. Sì. Infatti, li ha, li ha chiamati e come se gli arrivasse, ha detto anche ieri, luce codificata. Mi ha colpito questa parola. Infatti, questa è luce, informazione. E io volevo dirtelo perché la ragazza non può saperlo. Certo, non può saperlo, non può saperlo. E perché non lei ha fatto... detto mi è arrivata come della luce codificata, mi stava parlando. Perché e sono prima... informazioni. Io sono entusiasta che tu sei entusiasta e, <ride> e sei rimasta vera. contenta di questo, sì. di questo lavoro. Adesso tu lo faciliti, aiuti le persone. Eh, certo. Questa è una cosa meravigliosa. Eh, ascolta, tu a chi consiglieresti di fare questo percorso? Dimmi tu. Allora, beh, a chiunque, perché chiunque ha dei doni uh, che non conoscono o che sono nascosti o dormienti certo. dentro di noi, è importante trovare la persona giusta come io ho avuto la fortuna di incontrare te. Perché bisogna anche dire che tanti si donano a questo mondo, ma, certo. ecco, hai capito? Non voglio, non voglio giudicare nessuno. Certo. Io ho avuto la, la fortuna di incontrare una persona umile, pura di cuore come te e quindi a chiunque, chiunque lo può fare, chiunque, non chi soffre, anche chi è felice, anzi è una nota in più. Posso farti una domanda? Eh, tu hai fatto, fai il Reiki e hai fatto tanti livelli, cioè sono tre livelli, poi, poi c'è anche il Master, quella per un'altra cosa, però tu per raggiungere la completezza, la formazione e la guarigione hai fatto tre livelli. Tu con me hai fatto nove settimane di percorso, giusto? Sì, ok, sì. quindi abbiamo fatto un percorso dall'elementare, come ho detto prima, fino a raggiungere il massimo livello. Cosa ne pensi di questo percorso che abbiamo fatto? No, allora, è stato bellissimo. La cosa bella è il gruppo e l'armonia e l'umiltà del gruppo. E, mh, però la cosa bella è che tu già dal primo giorno ci hai donato la facilitazione a guarigione. Mi ha colpito che da subito tu ci hai fatto praticare. Assolutamente. Eh, subito. Io con le altre pratiche, no, diciamo che ti devi arrangiare. Okay. Tu invece c'hai da subito fatto esercitare. Anzi, poche chiacchiere e tanto lavoro. E Abbiamo questo... lavorato tantissimo. tantissimo. Eh no, sì. perché è vero, sono importantissime le dispense. e Con una come me ha bisogno anche della tecnica e tutto. Ma se non c'è la riprova sul campo, certo. cosa te ne fai delle certo. dispense? Niente. Adesso ti faccio una domanda, l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Cosa ne pensi dell'investimento che hai fatto per questo percorso? Se lo vale? Eh, no, vale, valgono tutti, non mi sono mai pentita un secondo, anche quando io tra virgolette non ti conoscevo e ti ho contattato certo. e ho detto sì. No, mai, mai. Okay. Non certo. ho mai pensato un secondo che è stato un soldi buttati, ecco, detto proprio eh, chiaro. No, no. Sono contenta, sono contenta che sei contenta. Quando eh, la, una persona è felice, e soddisfatta, eh, poi si legge nei tuoi occhi l'entusiasmo di quello che hai ricevuto, come di tutte le persone che hanno partecipato dell'ultimo dell gruppo, eh, eravamo veramente un gruppo compatto, eh, non vedevamo l'ora di incontrarci. Sì, assolutamente, assolutamente. E poi... non, vedevamo, non volevamo brasciare alla fine della sessione quindi è stata un'esperienza bellissima anche per me, veramente e poi io sono, mi sono emozionata più di me <ride> nessuno può vero. non lo può dire Comunque, cara Diletta, le persone che ti stanno seguendo qua, chissà, magari le, ti incontreranno nei seminari dal vivo perché a me farebbe oh, piacere che tu, lavorassi, che tu lavorassi con me. Che mi, e mi questa è una cosa mano. bellissima perché hai fiducia in me e questo mi riempie di, di gioia. Io, io ti ringrazio. E io ringrazio te. Diletta, prima di salutarci, eh, volevo chiederti, hai alcune testimonianze di esperienze di guarigione che hai fatto su persone o animali? Raccontaci un po'. Certo. Allora, la prima guarigione in assoluto uh, l'ho facilitata su un gattino meraviglioso di nome Luna. E praticamente la sua padroncina mi ha detto che uh, stava per morire aveva pochi giorni perché gli avevano diagnosticato un tumore io gli ho chiesto se potevo praticare la guarigione al gatto lei mi ha detto sì sì tanto io invece mi sono messa per due giorni a, fa a facilitare la guarigione anche del gatto perché per me sono anime meravigliose certo. e... Magicamente dopo qualche giorno si è scoperto che la diagnosi uh, che gli avevano dato al gatto, cioè pochi giorni di vita e che aveva un tumore non era così, ma era un'infezione molto grossa. Adesso il gatto dopo un mese e qualcosa sta benissimo. Poi un'altra, praticamente una ragazza uh, chiedeva aiuto su Facebook perché c'era la madre, non si capiva cosa avesse, stava malissimo. E io le, la contattai e le dissi: Guarda, uh, io non posso mandarti solo luce. Tu stai parlando della mamma, se mi permetti di mandarti uh, una facilitazione con uh, le alte frequenze io sono disponibile tu basta che mi dai o nome e cognome della mamma o una foto Bravissimo. questa ragazza immediatamente mi ha mandato la foto io la sera mi sono messa a facilitare la uh, guarigione sì. la ragazza mi disse che aveva febbre altissima quasi 41 non si teneva in piedi il giorno dopo mi contattò mi ringraziò dicendo che la madre Avevano scoperto che aveva il Covid, ma non rappresentava più nessun sintomo. Quindi adesso, voglio dire, stai acquisendo più fiducia in questo lavoro? Certo, no? certo ovviamente, uh, avendo dei riscontri, certo. anche te. Eh, Certo. Se nulla ci riporta la gente, la guarigione per il nostro massimo bene arriva lo stesso. Arriva lo certo, certo. Però io ho avuto la fortuna di, di avere anche delle guarigioni fisiche, sì, di avere proprio riscontri. riscontri. E questo, ovviamente, siamo umani. Fa piacere: fa piacere, certo, fa piacere, perché così so che la strada è giusta e io, continuo. continui. <ride> Che bello, sono felicissima, grazie per la tua testimonianza Diletta, sì, veramente, sì. io credo che potrà essere utile per tutte le persone che ci stanno ascoltando, bene io allora ti saluto, saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando, ci vediamo al prossimo percorso di coaching di due mesi o nei seminari dal vivo, un salutone a tutti, ciao ciao, ciao, ciao, ciao Diletta, ciao. grazie, ciao, grazie mille,